Eccoci qua, ragazzi, benvenuti in questa nuova uh, live dedicata a Rurify. In questo momento io ho depositato 200 euro. Vi faccio vedere, insomma l'ultimo mese non c'è nulla. Uh, ho praticamente 200 euro attivo con 4 euro di bonus. Apro Rurify e inizio a uh, giocare. Um, inizio a vedere praticamente se ci sono degli alert uh, con le nuove impostazioni sui laterali ho inserito che una strategia mia predefinita perché ormai uh, ho visto insomma che è veramente veramente potente, vi invito a sperimentare, a provare questa nuova funzionalità che da poco uh, è stata implementata su Rulify perché è veramente veramente potente. Uh, tenete sempre presente che per utilizzare al meglio Rulify bisogna essere lucidi, avere una strategia ben definita Uh, I laterali, come potete vedere, insomma, uh, mettono in gioco un po' di numeretti quindi c'è bisogno di una cassa adeguata e di un bon management veramente uh, ferro, Ciononostante, nonostante Rubify, come potete vedere. Uh, riesce comunque ad essere utilizzato e come oramai già sapete uh, da tutti da um, principianti da, da chiunque da persone già esperte chi ama strategia chi non ce l'ha è talmente semplice il suo utilizzo che è veramente alla portata di tutti se non avete ancora um, avuto modo di sperimentare il Rurify, vi invito a visitare il sito www.rullify.it in questo momento uh, mi accingo ad effettuare la prima puntata sugli orfanelli sulla Ravik Roulette e vi mostro anche come potete vedere uh, un'altra nuova funzionalità uh, delle stelle, le stelle segnalano, uh, hanno tre livelli forte, debole e medio, uh, quando una stella rossa segnala uh, come potete vedere qui dai grafici c'è una stella rossa vuol dire che il segnale è veramente veramente potente quindi è un'aggiunta un plus in più che Rullify regala ai propri iscritti quindi um, nulla vediamo cosa succede la prima puntata è andata già uh, come avete visto la prima puntata è andata già uh, in gain attraverso i laterali proprio per quanto riguarda quella stella rossa Uh, vedo un attimo nel frattempo che ho fatto una nuova puntata sugli orfanelli, se c'è qualcosa che mi può interessare di più. Voi sapete Rulify è veramente potente, uh, ma esprime il suo massimo con le roulette automatiche, quindi io um, se posso uh, cerco sempre di filtrare un attimino i segnali attraverso quella che è un po' l'esperienza di utilizzo e un po' quelle che sono le proprie sensazioni. Quindi qua... Um, è uscito il 28 quindi non siamo andati in game. però preferisco uh, cambiare cambiare il roulette e entrare sulla london dove ci sono uh, dei laterali 9 con una stella rossa quindi c'è già un ritardo abbastanza importante e uh, credo che uh, questo segnale sia un po più forte rispetto all'altro comunque gli orfanelli come potete vedere sono pochi numeri che vengono puntati mentre invece uh, il laterale un po di più quindi per copertura a tavolo è logico pensare ad una possibilità in più di, uh, di vincita ovviamente ragazzi il video uh, lo faccio sempre a titolo esplicativo ci sono solo 200 di cassa ma voglio dimostrare che anche con 200 di cassa uh, possiamo fare veramente bene e infatti alla prima uh, ho guadagnato quindi sono andato in guadagno, nonostante sull'altra uh, sulla sull'arabic gli orfanelli non l'avevo presi e adesso bisogna soltanto aspettare un nuovo segnale quindi ragazzi come potete vedere um, c'è veramente tanto tanto tanto da poter fare uh, in questo momento uh, mi trovo con un guadagno abbastanza importante a livello percentuale sulla cassa potrei anche fermarmi ma cerco di, di fare un video abbastanza lungo vi invito a, a godervelo fino alla fine e prendere tutti gli spunti possibili affinché possiate uh, col vostro gioco andare in guadagno quindi anche qui insomma apro un attimo uh, 777 roulette perché c'è un segnale sui vicini dello zero anche se molto debole però inizia a preparare il gioco in realtà ecco qua che uh, già in -alert è andato tutto in game bene bene bene questo dimostra sempre il fatto che uh, questo sistema impostato anche sui Mac, è veramente veramente potente allora la torretta la partage questo è buono perché eh, c'è un segnale abbastanza importante sul uh, dispari e poi c'è un solo c'è un solo laterale in ritardo con um, 8 e 9 quindi in realtà vediamo un attimo eccolo qua eccolo qua la del 9 è uscita una, una stella rossa questo è veramente importante quindi eh, nonostante sono eh, abbastanza presto perché siamo a meno 2 dal max io subito approfitto di questa stella rossa e eh, imposto la puntata ah, stavo cercando anche di incrementare la puntata mettendo qualche pezzo in più sul, sui numeri dispari quindi cercavo di fare una combo e come potete vedere è uscito è uscito il segnale rosso la stella rossa eh, alla prima occasione anche qui ok eh, approfitto approfitto della vincita e eh, eh, cerco insomma di eh, ampliare eh, vado sulla scia quindi cerco di ampliare il guadagno attraverso una puntata sul, sui dispari a meno 1 quindi a max meno 1 e eh, c'è una possibilità insomma che possa uscire un numero dispari eccolo qua è uscito è uscito adesso benissimo benissimo ragazzi allora eh, come potete vedere rulify eh, dimostra dimostra sempre di più quanto la sua forza la sua potenza eh, ogni segnale è un'occasione buona per guadagnare Uh, in questo momento sul sito www.rify.it uh, è applicata una promo e uh, nulla insomma io adesso praticamente sono partito da uh, 204 euro o 229 mi trovo sostanzialmente ad aver fatto uh, un 12% 12% ecco qua 204 più 12% sono 24 euro allora ragazzi è importantissimo ragionare in percentuale almeno io ragiono così perché eh, sfido chiunque a trovare un investimento che possa uh, portare uh, il 12% al giorno cioè se io, io ho qua un file uh, che probabilmente potrei anche condividervi uh, dove uh, praticamente se andassi ad investire con uh, 200 euro di capitale no Um, praticamente investendo il 3% avrei uh, alla fine uh, del foglio, quindi dopo x giorni, addirittura 240.000 euro. Come si fa? Si fa incrementando la cassa del 3%, io in questo momento sono arrivato al 12%, in 15 giorni potrei portare il capitale da 224 a 1000 euro. Quindi se io facessi questo tutti i giorni potrei tranquillamente da 200 euro arrivare a 1000 euro in 15 giorni. Quindi ragazzi veramente veramente attenzione perché eh, con questo sistema eh, ragionando in questo modo è, si fa la differenza tra un giocatore normale e un giocatore in profitto io uh, sapete uh, dall'esperienza che ho sul trading su uh, insomma, gli investimenti ormai è parecchio tempo che ragiono soltanto sotto questa forma quindi cerco di ragionare sotto un punto di vista um, diverso quindi io non vado a giocare per guadagnare cifre spropositate ma ragiono piuttosto um, in percentuali quindi vado a uh, incrementare la cassa volta per volta con l'effetto compounding Uh, che mi permette insomma di andare sempre in guadagno anche partendo da cifre basse e dopo poco dopo poco tempo uh, portare a casa bei soldi quindi l'obiettivo è questo qua um, adesso praticamente è uscito un altro segnale cerco di sfruttarlo cerco di sfruttarlo e uh, cerco di portare via ancora qualcosina anche se uh, avrei dovuto e potevo fermarmi tranquillamente Prima, però, come vedete, insomma, l'Urify è veramente un portento, c'è cioè qualcosa di pazzesco. In realtà, siccome il segnale è uscito, ma sui laterali più ampi, io adesso con la laterale 7 potrei continuare eh, a sfruttare il segnale quindi ritardi, quindi potrei cercare di fare un prolungamento della vincita e una combo abbastanza ampia. Quindi, vediamo vediamo questo è un conto kamikaze solitamente non, non ho casse così piccoline però eh, anche per fare dei video dimostrativi cerco di far vedere che anche con casse abbastanza piccole si possono fare numeri veramente importanti quindi eh, andiamo avanti ovviamente come sapete gli investimenti che faccio io quindi le giocate, le puntate che faccio io eh, hanno senso fino al quinto colpo come avete visto al primo non è andato a buon fine al primo spin io adesso vado a replicare il segnale eh, andando a ripuntare e faccio questo per massimo 5 volte quando la quinta puntata eh, il segnale non esce amen, lascio quindi come avete visto adesso è uscito ho recuperato la uh, perdita di prima e va benissimo così vediamo un attimo qua sulla viprotette ci sono abbastanza numeretti che sono in ritardo uh, ecco sulla laterale 8 c'è un ritardo abbastanza evidente perché già siamo a più 2 sul max questo è importantissimo perché come vi dicevo arrivando a max più 5 quindi 5 segnali dopo il max in questo caso ma Uh, relativamente, io investo 5 volte, 5 volte dall'alert uh, che ho impostato in questo caso sono già a più 2 quindi dovrei uh, tentare altre 3 volte soltanto per andare in guadagno e in realtà invece è uscito il vento, faccio giusto uh, un tentativo uh, replicando però uh, puntandosi vicini cercando di um, sfruttare la scia del segnale precedente a volte amo fare anche questo, quindi come vedete Rurify lo sfrutto sì per dare i suoi segnali, ma è giusto metterci anche del proprio, cioè io eh, con la mia esperienza ogni tanto ci butto giù qualcosa di mio. Il eh, consiglio invece è sempre di essere disciplinati e non improvvisare, e infatti è andato, eh, è andato perso. Quindi non improvvisare e cercare di ottenere il massimo da Rurify che già eh, da solo... Già appunto con uh, il, il gioco del MAC, è veramente, veramente potente. Uh, io rit, uh, ritento un attimino uh, qui sulla Vip Rulette perché, come, uh, come avete visto, ci sono comunque due laterali ancora in alert. Nel frattempo, sto vedendo anche qui sulla Speed Roulette che a me piace tantissimo perché comunque è una roulette automatica. Eccolo qua, è uscito il segnale. Vabbè quando escono gli alert bisogna andare quindi come vi dicevo ecco, sulla VipRudet io sto andando avanti non vado a puntare sulla t 9 ma sto puntando sui vicini eh, non mi fido non mi fido del, del segnale precedente perché la VipRudet è comunque un non automatica c'è cioè il Coupir ci sono solo due segnali in alert eh, quello precedente comunque è arrivato però in questo momento a questo punto io che sono a più 1 sul max sicuramente molte più chance di arrivare a bersaglio andando a puntare sui laterali 9 quindi io sto puntando ho impostato 9 sulla raise in basso a destra e poi sono andato a cliccare sul numero 35 che è quello che trovate in parentesi sull'ify su indicato come numero di ritardo quindi vicini del numero 35 per chi non avesse ancora capito come funziona questo segnale 9 vicini a destra, 9 vicini a sinistra del numero 35, in questo momento sono a 11 ritardi, uh, quindi io continuo con, segnale, continuo con questo segnale e vado a incrementare perché sono andato comunque abbastanza uh, in perdita per questo segnale qua. Attendiamo uh, il lancio del Grupeer e come vi dicevo prima è importante sapersi fermare. Sono arrivato a più 12% uh, sulla cassa, credo che esistano pochi investimenti che vi fanno fare il 12% su qualsiasi uh, importo messo a disposizione. Uh, bisogna fermarsi, punto. Uh, continuare può servire ma... Uh, Insomma insomma, dipende dalla cassa, dipende dalla cassa. in questo momento ho bruciato parte del guadagno quindi devo per forza eh, cercare di trovare una soluzione Ho cassa bassa, eh, se voi andate a vedere sui video, magari qua da qualche parte vi inserirò i link agli altri video, potete vedere come ho portato un conto a 7000 euro, quindi con una cassa abbastanza più importante si riesce ad avere ehm, un po' più di margine ovviamente c'è seguire 5 colpi a raddoppio come faccio io in questi video per massimizzare il guadagno diciamo che è un po' kamikaze e questo ecco perché l'ho chiamato conto kamikaze sono conti che utilizzo eh, ai fini dimostrativi quindi eh, cerco di sfruttarlo al massimo sono abbastanza prudente ma eh, cerco di sfruttarlo al massimo ecco qua la vincita eh, che comunque è arrivata con un max più 2 quindi siamo sempre all'interno dei 5 colpi eh, solitamente si sfora raramente però a volte capita ok quindi ragazzi eh, è tutto qua bisogna soltanto avere pazienza io adesso eh, faccio la tourlette mi interessa molto perché è una combo vedete la roulette mi interessa molto perché ha sia gli alert sui laterali sia un pre alert sui vicini dello zero ragazzi quando utilizzate non li fai le combo sono veramente veramente micidiale infatti non sono riuscito a giocarla perché è uscito subito quando si ha una combinazione di segnali, come in questo caso, eh, tra ad esempio i vicini dello zero e alcuni laterali, ragazzi, veramente l'occasione giusta per poter portare a casa qualche soldino. Quindi va bene così, va bene così. Io adesso sono a 212 euro, sono comunque eh, in positivo in attivo. Non so per quale motivo però si è bloccato, cerco un attimo di farlo sbloccare quando capita una cosa del genere bisogna uscire e rientrare c'è poco da fare a volte succede che il conto uh, non, non ti fa depositare e quindi bisogna solo fare in questo modo oppure oppure come in questo caso quando vedi che la uh, 888 Uh, o comunque qualsiasi book mailer comunque si ostina a non uh, volerci far entrare o si attende una mezz'oretta oppure si fa un refresh cancellando cookie e uh, cronologia ok come ho fatto io adesso in questo caso quindi adesso sono sicuro abbastanza sicuro che uh, ecco fatto tutto uh, è tornato alla normalità quindi vi ho dato anche una chicca per quanto riguarda questa situazione se dovesse verificarsi con il vostro bookmaker entrare e uscire da tavola a volte produce uh, il fatto che va in tilt un po il software quindi diamogli il tempo di sbloccarsi oppure facciamo un refresh uscendo ed entrando da, facendo login e logout, logout e login oppure uh, cancellare cookie e cronologia e rientrare Ok? Vediamo se c'è qualche altra cosa, c'è la Dolce Ruletta, la Deutsche Ruletta è una ruletta abbastanza buona. Eh, pochi segnali, ma eh, veramente buoni. Cioè di norma è eh, una di quelle rulette che produce pochi segnali. Io mi fido comunque poco perché mh, insomma, è sempre una ruletta con crudier, però mh, mi dà buone soddisfazioni, infatti in questo caso ho deciso di puntare diversamente, non vado a puntare sui laterali ma comunque vado a coprire uh, la serie e gli orfanelli cercando di produrre un guadagno senza espormi troppo O capitale perché comunque sono andato abbastanza in perdita, era 2.24, sono a 2.12 voglio recuperare. ok? E, uh, ho fatto male perché effettivamente sono uscite, è uscito uh, il laterale quindi il segnale sul laterale è andato a buon fine uh, in questo caso però uh, cosa faccio? vado a uh, rigiocare vado a rigiocare proprio perché sono sicuro che uh, al di là di tutto um, c'è ancora un pre-alert su quel settore lì effettivamente eccolo qua è andato uh, a buon fine non ha prodotto il risultato sperato però va bene ora allora, in definitiva sono comunque in guadagno uh, vi faccio vedere come utilizzo io il wifi quando utilizzo il segnale puro quando ci sono delle combo oppure quando vado a sfruttare il capitale basso che ho messo a disposizione andando invece di utilizzare laterali ad esempio andando a coprire il tavolo uh, utilizzando i cavalli quindi, puntando due alla volta attraverso i vari settori come gli orfanelli, i vicini oppure i tir, ok? Uh, L'UNON RULTE è andata in alert, ci sono solo tre numeretti che sono andati in alert, però uh, mi piace. Entro velocemente cercando di approfittarne subito. Non ho laterale 9, ma laterale 8, quindi ancora meglio, eccolo qua eccolo qua la tra le 9 comunque è andato in, in alert ma a questo punto meglio così perché risparmio comunque dei pezzi eccolo qua eccolo qua uh, recuperato tutto velocemente con gli interessi la cassa adesso è di nuovo abbastanza alta uh, vediamo vediamo vediamo vediamo se esce qualche altro segnale ragazzi cliccate sul mi piace se questo video vi piace Uh, iscrivetevi condividete cliccate sulla campanella per non perdere altri video del genere e andate sul sito www.ruify.it uh, iscrivetevi gratuitamente esiste la sezione guide che vi spiega un po' il software Rurify, come è fatto, come funziona, ci sono dei video, uh, la sezione strategie dove trovate video uh, di esempio come questo qua, uh, ma un po' più tecnici dove praticamente vi mostro come giocare con Rurify, come giocare e vincere con Rurify. Vediamo un attimo qui la trulette. allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora ok un attimo solo che cerco di eh, portare a casa qualche altro spiccio eccolo qua eccolo qua ok ottimo ottimo ottimo e ottimo va bene quindi ragazzi questo conto è eh, insomma salito qua ci sono c'è un segnale sulle colonne 777 rulette velocemente entro conto poco sulle colonne perché personalmente è un segnale che non mi piace preferisco le dozzine è un fatto mio personale quindi appena uh, il terminerà questo giro io uh, vado a puntare sulle, uh, sulla terza colonna se mai non dovesse uscire già il primo colpo però uh, non lo so mi sento di darvi un consiglio puntate poco a me personalmente non è piacciono tantissimo, però ecco qua comunque sono funzionanti, funzionano. È un segnale comunque potente. A me personalmente mi piace poco. Preferisco puntare molto di più sulle dozzine o sui settori. Ehm... Vediamo qua c'è la turretta partage che sta preparando una combo bella perché c'è, come vedete, sia un pre-alert sui laterali. Quindi sul 3 del 28 la 26 e sia sui vicini dello zero, quindi tarda un po' tutto su quella parte là, quindi la pallina è da parecchio tempo che manca su quel settore. Ok, quindi spero di riuscire a cogliere quest'altra occasione, e invece no, e invece no, peccato. Peccato perché non li fai un gioco di pazienza, quindi bisogna essere pazienti. pazienti. Anche qui si sta preparando una combo, combo abbastanza importante, non c'è nulla all'orizzonte, vediamo un po'. Uh... Ho sbagliato, ho puntato, è scappato il mouse, è scappato il mouse, è scappato il mouse. Io ho puntato 20 centesimi. Vabbè, non fa niente, vediamo se siamo comunque fortunati. Sono comunque fortunato e eh, va bene così. Fate attenzione, ragazzi, con il mouse perché stavo per uscire, ma in realtà mi è scappato il click eh, lì dove non doveva esserci. Fatto ho puntato poco, ma fortunatamente ho, ho comunque eh, portato a casa degli altri soldi guadagnando un po' allora vediamo un po come siamo messi con la progressione io in questo momento oh, se volessi programmare un 5% di guadagno giornaliero vi faccio vedere una cosa al 33 giorno quindi dopo un mese con una cassa di 200 euro arrivavo a 1000 euro che è quello che normalmente mi prefiggo di fare in questo caso io ho cassa guarda un attimo che c'è un segnale comunque abbastanza potente sulla Venezia, Red, perdonatemi se vado avanti e indietro ma quando ci sono dei segnali bisogna comunque prenderli, la campanella suona, l'alert suona, adesso mi faccio l'ultimo, cerco di fare l'ultimo segnale poi ci fermiamo qua perché comunque il guadagno c'è, è importante e, eh, e va bene così perché ho deciso di uh, utilizzare un culto con i ma di norma io uh, applico quel principio che vi stavo facendo vedere di prima. L'ho guadagnato al primo colpo, ragazzi, tutto al primo colpo, non so se vi avete fatto caso, tranne uno che sono entrato al secondo terzo colpo, quindi quasi potrebbe anche pensare di proseguire con i laterali 7. Quasi, quasi, quasi quasi lo faccio. Eh sì, sì, mi sa, mi sa di sì. Di sì, perché il segnale c'è potente laterale 7, comunque sono pochi numeri che vado a puntare. Comunque il guadagno c'è, uh, va bene, va benissimo. Vediamo un attimo se uh, la roulette ci premerà. Nulla 14, siamo lontani adesso. Uh, riprovo perché il segnale, ecco, è, andato, è arrivato anche un altro uh, ritardo sui laterali. Il segnale comunque c'è abbastanza potente. Siamo su 14 ritardi sul numero 32 più 2 dal max. Uh, credo che sia insomma, importante questo segnale, vado anzi a incrementare quindi vado a giocare anche uh, sì, sui vicini dello 0 vado anche a incrementare un pochino la puntata così che possa um, recuperare quello di prima e chiudere in guadagno ragazzi è l'ultima puntata, vediamo se la funetta ci premia poi chiuderò qua eccolo qua, eccolo qua, addirittura lo 0 Ok ragazzi, ho fatto un guadagno abbastanza importante, vi prego di uh, cliccare su mi piace se questo video vi è piaciuto, uh, cercate di giocare con prudenza, iscrivetevi al sito www.nurify.it, al canale YouTube condividete e uh, vi lascio al prossimo video.